Bon, io ho cliccato continua col mouse non so perché adesso prendo anche il controller e... <ride> perché volevo fare un piccolo recap prima di iniziare della situazione attuale visto che è passata una settimana io non mi ricordo neanche più come mi chiamo nel frattempo Beh, sempre, sempre a trovare scuse sempre a trovare esatto, scuse. vedi mi ero anche dimenticato che avevo un secondo padiglione auricolare ah da qua iniziamo da, davanti alla vecchia ok Sarai la Genoveffa, perfetto. Hai una lampadina sulla cintura. Sì, esatto. Quello a filamento, un po' come si dice, da lounge bar. No, tu che non... vai sempre nel lounge bar. Sì, Mi sì, sì io sei, sì. Oh, sono proprio un personaggio dal lounge bar. Ah, sei sì, anche secondo Vado me. con questo bicchiere <ride> e faccio, me lo riempia di... Di lounge. No, di bar. <ride> me lo riempio di lampadine a filamento. lo <ride> riempia di bar per favore che... <ride> allora eravamo arrivati qua dentro le trappole le trappole sì sì guarda ti ricordo che sei due secondi di ritardo, in ritardo come sempre nella tua vita eh, eh... Però, io, allora sto seguendo la live da, proprio dal, dalla pagina di twitch quindi quando io ho detto le trappole ho visto le trappole sì. quindi immagino che tutti quelli su twitch abbiano visto le trappole a meno che non siano tutti a casa tua dietro di te che ti stanno guardando però no, non c'è nessuno. Ho appena controllato, meno... ma non c'è nessuno. Salve, c'è posta per te? Ma mm. sulle ah, mm, caviglie, attento, che ce ne sono due. Eh. Sì, sì, beh. ma io non mi faccio intimidone Guarda, che ci sono anche e le trappole. Ne sta arrivando uno da dietro, visto? Cioè, certo. da dietro, da... da. davanti, il tuo davanti e il mio okay. dietro. Cosa? <ride> <ride> <ride> <ride> <ride> Uh, chi è questo? Posso dirti che mi disturba un casino la chat lì? Beh, allora puoi uscire da questa live. Aspetta un attimo, chi è questo? Io ho paura. Eccolo là, lo shell. È dietro di lui. Sto uscendo dalla live. Ciao. Uh... Ciao. <ride> ma lui è un boss? Eh? Non lo so. Sì, era quello che rosicchiava nella visione. Dai, attaccalo! Cosa stai qui a guardarlo? Mi sto prendendo le misure. Ah, ma è fragilissimo, non è un boss cos'è non lo so no no guarda che secondo me non è fragilissimo attento attento, attento, sì? attento. Ti, fa, ti fa un mega culo adesso Guardale. adesso arriva suo papà che è grande tipo come Godzilla ma no è morto raccogli nectar inadatto al consumo questo è interessante moriamo cosa secondo, no, prima, secondo prima me prima. ci resti secco prima o shell caso vai ci provi esatto e qua cos'è ma prendi lo shell? Ma no, è uno spiedino di ratto che va a fuoco. Che cos'è? Ma che, che, che. Non perdere tempo! Perché siamo nudi? Vedo le cuffie. Allora. Oh, Vediamo. Siamo nudi. Quindi, scusa, abbiamo già preso il secondo shell. Quanti sono? 5, 6, 8, 10, 4. Siamo a metà gioco. Ma no, no, non è vero. <ride> uh, guarda, è quello della, della, della copertina questo. Sì, sì, e eh, quindi è Danny DeVito e questo è Danny DeVito ah dobbiamo spiegare perché Mortal Shell è Danny DeVito perché secondo voi abbiamo detto che un Souls-like è Danny DeVito cioè, a me sembra palese non so come è cioè, boh. cioè, se Dark Souls è Arnold Schwarzenegger no? Ma è vabbè, Mortal sì. Shell che è la versione economica sarà Danny DeVito come in I Gemelli palese, non fa una piega mi sento pensate, stupido pensate a doverlo che cosa... spiegare Pensate che casino abbiamo nel cervello. <ride> sono tutti alti più di due metri qui? E in base a cosa lo dici? Non è che ci sono delle banane per terra allora, per decidere. noi siamo... Terra. No, scusate, giustamente. Sarà alto almeno 22 banane. Esatto. Almeno usa l'unità allora. di misura delle persone normali. Quella lampadina che porti alla cintura. Sì. Ti si ricordi? può usare. Ma sei scemo? <ride> ma sì, no, vabbè, ma ce l'hai lì, non fai niente. Eh, eh, Falla certo. vedere, mostra. Allora, adesso fai ti spiego, cosa. Te lo dirò solo una volta, dopodiché vengo a casa tua, chiudo un attimo la live e ti picchio. Qua in basso a sinistra eh, c'è quella barretta arancione, quando è piena posso fare il perry, se no no. Allora, proviamo a mm. fare sto perry a questo tizio qua, capiamo un attimo le tempistiche? No. Neanche. Neanche, che non posso. Eh, non posso abbassare. Allora... Uh, dardo grande, ferma, ferma, ferma tutto. Chi? Il dardo grande. Era quello che volevamo comprare, ma abbiamo detto no, teniamoci le cose per le cose. Mm. Come funziona questo inventario? Allora, Equipaggiamento, questo dardo... Ok, e quindi? Come lo uso? Scusami, aspetta, aspetta, perché forse il Master Gillard è un esperto di politica estera e di Uzbekistan. Spiegaci, Master. No, Illuminaci. No, vabbè, è importante sapere. Ad esempio, quali sono le principali esportazioni dell'Uzbekistan? Quelli stan là, secondo me... gli stan a caso che stanno tutti ingromati lì nella cartina. Secondo me l'Uzbekistan principalmente esporta l'Uzbekistan perché nessuno ci vuole stare. Wow, ecco il mio primo wow della serata. Sei pronto? No. Dai, che secondo me è qua, ecco. Qua, ecco, vedi, c'è l'altro shell, quello con la corona. Siamo già arrivati qua. Eh sì, quando, quando abbiamo tutti gli shell è finito il gioco? Eh, boh. Scusami, vai a prendere lo shell, che magari poi scopriamo che inizia il vero gioco una volta che hai ottenuto tutti gli shell. Va bene. La cosa che però mi puzza tantissimo è che questo shell è scomparso. Dov'è? <ride> si è spostato ah eccolo qua wow che bello ciao vediamo dai ah comunque possiamo chiudere la live abbiamo detto appena prendiamo il secondo shell bene ciao ragazzi buonanotte <ride> ci vediamo alla bocciofila ma cosa fa? Uh, guarda quanta vita ma cosa? Oh. e guarda quanta poca stamina eh, perché, perché sarà una specie di tank questo? Mm, può essere. Tanto qui abbiamo scoperto che tutta la lore di Immortal di Shell gira intorno a un uccello. Sì, tutto il mondo direi, da sempre. Comunque, eh, parla con la sorella Corolla. C'è anche più di uno. Uccello? Un'offerta perversa per il sigillo ossidato, il rito della trasfigurazione resta proibito, ma la sua pratica non è stata completamente dimenticata. La promessa di rivelazione ha comportato un prezzo elevato per coloro che hanno intravisto l'inconoscibile. Tali seguaci sono divenuti creature derilite, degne solo di essere rinchiuse, fondamentalmente non si capisce che cazzo fa. L'impasto di tar, 500 interesting, il nectar contaminato, ti Strapperei via da, si è parlato in no. russo, not a good idea. Cosa mm, No. Ah, però questa cosa è di una utilità tecnica terrifichevole, secondo me, è una cagata. E basta. Lo sapevo, Anzi, lo ho il sospetto che i consumabili malvagi, perché non mi viene il termine giusto sì, siano delle trappole e, eh, cioè ci siano e siano mascherati se non con qualche appena appena occhiolino, occhiolino che ti dica forse, forse mm, mm, così mm. e poi boh, oh, una trappanata Ma dove è? bello ah, vedi, vedi? Ce l'ho questa, questa ce l'ho la punta meccanica e non posso fare niente. Eh. Bravo. Vedi, ce l'hai ma non puoi fare un... niente. Bene, perché? Perché no. non hai 8000 attacchi. Ah, no, scusa, no. scusa, guarda, è molto intuitivo. Ha potenziamento, ma devo tenerlo premuto. Cioè, veramente devi tenerlo premuto. Sì, questa invece declama. Ci metto la manina. Bella questa mossa, mi piace tantissimo. Vero? Declama, dai, provala, là, vediamo com'è stra. Perfetto, un libro. Tra l'altro è animato in modo scandalo. Eh sì, Hop. ah, così tipo elenco telefonico. Ma a caso, un ragno morto. No, ancora lui. Oh, ma eh, calma. Io vedo scattare tantissimo, sai. Sì. Non so cosa stia succedendo, non lo so neanche io. Sembra di vedere un combattimento disegnato su dei fogli di carta e, e, e tipo. Ah. Ma è velocissimo! Basta! No, adesso, Uscire, adesso. ecco. Posso Recuper uscire il Ecco, sì, sì. Fammi recuperare subito per favore. Ok. Abbiamo un'altra intera barra di vita per poterlo uccidere. Sembra quasi che non... Intanto non cambia fase, Ah, Guarda, guarda, c'è il vermone là dietro. Sì, va bene, ma tu concentrati su cosa hai davanti, non su cosa hai dietro. Mm. Ci penso un attimo a questa frase. <ride> Se ogni tanto riesci anche a recuperare un po' di vita, non starebbe male. Allora, mi servirebbe, come tu pensai, ecco qua. Adesso guardi in altri, molto più fluido. Eh sì. Oh là dai, dai, oh passo il vermone, oh. Guarda, cosa succede? Qua? Sì, Vediamo cosa eh. succede. Arriva al vermone, e se lo porta via. Solito questo vermone dove tutti toccate. E lui non si sa, Scusami, vai, vai sulla statua lì, la vedi quella statua lì? Sì, questa Mettiti davanti alla statua, alla statua, alla statua. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Guarda, guarda, guarda. Clicca. Wow. Non male. Non... E adesso abbiamo l'arma. Andiamo a vedere oh. cosa c'è. Ma qui questa stanza l'hai esplorata, non c'è niente che ci possa interessare. Non mi sembra, ma guarda qua. Mmm. Le poste del sabato mattina, no, non sono così gloriose, direi. Mm. Eh, attraversa. Beh, come resistere? come la scatola misteriosa? Eh, assolutamente, invece di 10.000 euro, scelgo la scatola misteriosa, ma. Prima... Pensa, potresti trovarci dentro 10.000 euro. <ride> oh, questo che gioco è com compresso, ma sta comprimendo il vuoto cosmico, per cui eh, rimane poco in ogni caso. È come quando prendi il fagottino mulino bianco, che dentro è il 90% di aria, e lo comprimi no, ma... tantissimo e dentro no, non trovi no, neanche no, il rosso di cioccolato. Non lo so. Vediamo cosa farà questa leva. Direi che um, probabilmente dobbiamo spegnere queste fiamme. Io comunque sono dell'idea che io in questo posto non ci voglio stare, perché è una natura di coglioni e basta. Sì, per ora tutte le aree più o meno mi sono sembrate così, eh. Che palle, cambia aria, dai, vai a casa, Beh, Io, io proporrei di cambiare zona. Che palle. Recensione di Mortal Shell, che palle. Che palle. Ma sotto quest'albero non è che c'è qualche culicolo o qualcosa? Ma mm, al momento non mi interessa scoprirlo. E forse neanche dopo, visto l'interesse che mi suscita tutta questa ambientazione veramente troppo grande sì ma grande per niente perché non succede un cazzo esatto, è come Pyongyang cioè, vabbè <ride> è enorme e dentro non c'è niente ecco, ah, la live sì, eh, no. si chiamerà così eh, no, chi è? oh Vediamo se riesco a perriamo. E questa è un acciaio. <ride> questo non è un pregabile. Neanche questo. Mi ha fatto male secondo te? No. e la ahia ciao mm, no. uh, che pro gamer noob sì per, per una buona che ti viene dopo che sei morto ti dai, del, ti dai del pro gamer, Shh. cioè tipo... Io ho quasi 8000 anime ridendo e scherzando. E a questo punto vado a prendermi gli oggetti. Ah no, fermi tutti. Mm. Non ci serve. Ripara balestra zucca. Ma cioè. che cazzo di nome è? Questi 8000 cazzilli tar servono, per prendere gli attrezzi, servono solo per la balestra zucca che non so cos'è ma adesso non ce l'abbiamo quindi non ci interessa tra l'altro dal nome balestra zucca questo, deve essere... questo ci interessa potenzia l'acquisizione di determinazione allora andiamo dalla vecchia e cerchiamo di rivelare un pochino peccato per le visioni in qualche modo perse quante ne hai due? adesso? Cinque no che puoi usare? 3 15 <ride> meno 10 stai contrattando come Peter Griffin dai quello corri, che dobbiamo corri. fare è andare giù per di qua ma sicuro si sì. di qua beh, beh invece di essere. orientamento è merda quindi questo albero no? era quello che c'era stato mostrato dalla visione dell'ultimo shell ancora eh, però Continua mi preoccupano da... quelli là mi preoccupano quelli là ma secondo te sono lì per bellezza? Eh, io spero tantissimo. Io continuo a dire rispondendo alla chat che quando una storia è complicata è perché non la sai raccontare o non ce l'hai chiara, se cioè, no sarebbe sempre lineare. Quando non si capisce non è io ho voluto appositamente renderla complicata perché così tu ti facevi le super cazzo le su... No, semplicemente non sapevo che cazzo scrivere e allora ho visto un pezzo qui, un pezzo lì, un pezzo lì e poi il resto si colma con un fake Sei proprio brutale. La verità fa sempre male. Anche Alessandro fa sempre male. Iscrizione. Riposa in una tomba, la più vulnerabile dei non nati. E questo ah, è l'ultimo scella La sua protezione è tutto ciò che gli resta da offrire. Da involucro leale, egli prega per la sua nascita, rifiutando di riposare nonostante la fatica della guardia. Andiamo. Secondo me è qua. Magari... Eh, esatto. Dai, dai, vai, vai a vedere. Ah, questa è l'area della demo. Mm. Ti, ti torna. Eh? L'area della demo o del tutorial? Della, della demo. Mi sa che stiamo entrando in un'altra area, comunque. Per cui, preso questo shell, torniamo indietro e ci, ci prepariamo... Ah, guarda, un altro di quegli amici. Eh, C'è suspense. C'è suspense, non ci vogliono dire qual è il soul strike. Signorino qua... Che poi giochino souls like ah e questo è il boss non è Hollow Knight eh? ah questo è il boss eh sì, sì. e questo viene dal Wakanda mi pare è... necropolis hai eh, mai giocato a Necropolis? neanche per idea sì, eh, valutazione nella media quindi è una cagata pazzesca perché se un gioco è nella media su Steam deve essere mm. proprio una cagatona bene, brava, bello, deve essere bellissimo deve avere una logica. Beh, direi che questo boss non ha fatto batter Ceglio non per vantarmene ma onestamente e questo? che cos'è? Eh, una shell ha ah, una visione se lo prendi, muori. <ride> no, eh, comunque sì, perché è proprio no damage Sto questo boss. Scusami, andava un sacco di tempo fa. Di che anno è? Del 2016 questo gioco, sì, in effetti. è un sacco di tempo fa. Ma abbiamo trovato il ladro. Okay. Questo è una specie di rogue, secondo me, un DPS velocissimo, purissimo, sì. ma di cartone. Porca Infatti, miseria. Infatti, Ho oh, una stamina infinita, sono veloce, però ho pochina vita. Ah sì, ah uh -huh. uh -huh. oh, Tu guarda, sto correndo da mezz'ora e posso tranquillamente attaccare questi senza problemi e ci metto... Uh. Guarda, wow! Mm, bene, e come trash direi che questo va benissimo. Mamma mia. Questo Bello! Se una scorri ti porti più veloce? No, eh, questo è questo l'osso del cacciatore. Bene, direi Perché che no? questo va... Perché? Perché di nuovo una visione e basta? Secondo me quando cambi lo shell, perdi le visioni. Oppure le visioni sono collegate allo shell? Allora, facciamo subito una roba. Cambiamo, abbiamo una visione cambiamo lo shell. Adesso prendiamo questo. E fin qua lo sapevamo. Eccolo qua. Due. Attenzionissima. Sì, è proprio legato allo shell, dannazione. Oh, accidente. Seconda vittoria della serata. Solomon, lo studioso. Adesso ecco conosciamo stesso, sì, tutti sì. gli shell. Bene, sì. ci salutiamo qua Off screen, Beh, eh, decidiamo cosa prendere di talenti e ve lo mostriamo all'inizio della prossima live. Molto inquietanti, ehi, ehi, lo vuoi un po' di fumo? La vuoi un po' di droga? Ci aggiorniamo sui nostri sul nostro, sulla chat di Telegram e su Instagram per capire quando sarà la prossima live. Così per confermarvela, va bene? Esatto, ragazzi. Buona serata e grazie come sempre per essere stati con noi nonostante gli insulti, ma forse venite qui perché vi piace essere insultati. No? A causa di quello continuiamo ah, così. Va bene. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao, ragazzi.